Bitch, I am Bowser. Yeah. Fuck superpowers. I got this weed. Girl on my head, dog. That's all that I need. I don't play games, man. I'm not in no league, and I don't drop no names, but bitch, I am from. Alla cosa e benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo nella uh, estrazione del contest che vi ho fatto Nello scorso video che trovate qua di fianco Anche se non interesserà più a nessuno Perché ormai questo contest è deciso Prima di iniziare volevo dirvi uh, Buon Natale anche se ormai è il 27 dicembre Quando uscirà questo video Però ci ho messo tanto a farlo Perché come sapete uh, Anch'io ho una famiglia Anch'io ho dei parenti E quindi sono dovuto andare a mangiare con loro Vi voglio ringraziare anche per i 50 like raggiunti nello scorso video, davvero tantissimi, io non me li sarei mai aspettati Non scoraggiatevi, voi che lo avete perso, che non siete riusciti ad arrivare tra i primi quattro Ci saranno altri contest, quindi rimanete sul canale Possiamo iniziare subito dalla prima posizione, come potete vedere nello schermo dietro di me Forse non lo so se lo potete vedere, ma comunque in prima posizione c'è Nelson Complimenti a Nelson che ha vinto mi ero dimenticato il cappello di Natale. Complimenti a Nelson che ha vinto un banner, un logo e una sponsorizzazione. La sponsorizzazione la faccio subito adesso. Questo è il suo canale. Come vedete ha già una grafica e un banner abbastanza carini, ma se li vorrà cambiare, appunto, io sono disposto. Possiamo andare nelle informazioni e leggere che lui fa Geometry Dash o altro gameplay tutorial, ma credo che faccia anche altro e ha una cosa particolare che in altri non hanno o almeno eh, molti mettono la loro voce lui non la mette, mette quella degli MLG come adesso sentirete ecco lui applica questa voce che secondo me è molto molto carina fa abbastanza ridere Uh, un consiglio che gli potrei dare è mettere del, um, delle miniature che siano più carine, perché comunque lui le miniature le mette a parte in alcuni video come in questi qua, uh, in alcuni non le ha messi, ma comunque io gli consiglio di mettere delle miniature almeno come questa. Questa qua è abbastanza carina, anzi mi piace un bel po', se fossero tutte in questo modo o almeno in questo modo o in questo sarebbero molto molto meglio. Stop. Bisogna vedere che la intro è davvero qualcosa di fantastico Ecco, come possiamo vedere fa dei video abbastanza divertenti su Geometry Dash. Eh, gli do un consiglio magari di mettere la voce... Perché sì, li metti in alcuni video ma non in tutti. Secondo me, mentre gioca magari, su quella voce lì, sarebbe molto molto carino. Ok, in seconda posizione c'è AlexTM. Complimenti anche a te, hai vinto un banner e un logo. Passiamo subito alla terza posizione che c'è Killer G. Complimenti, hai vinto un banner. E in quarta posizione c'è Just Relics. Complimenti anche a te, hai vinto un logo. A voi quattro che avete vinto scrivetemi su Skype... Netax Design, se non mi iscriverete però entro una settimana purtroppo dovrò cambiare eh, il vincitore e quindi voi non avrete più eh, la possibilità di avere il vostro premio quindi appena voi mi iscriverete io farò la grafica mi raccomando non perdetevi neanche il video sul canale di Uanya che uscirà non so fra quanto ma neanche fra tanto credo che all'inizio di gennaio uscirà bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto lasciate un bel mi piace, un commento, un'iscrizione Visto che c'è stata una nuova intro, adesso c'è anche la nuova outro. e un partner.